Le armi parlano, dissanguano montagne, uomini parlano, le armi tacciono. Le armi tacciono, gli uomini muoiono, uomini muoiono, le armi tacciono. In cielo, sottacchiamo. Nel ferro, vicino al ferro, vicino all'esplosivo, il fabbro, il contadino, il borsaiola, i corpi cantano. I folli cantano, uccidere dovrebbero la loro pazienza, la loro malsuetudine, il suicidio. L'omicidio, la guerra, la potenza. Infine, cantano le loro donne che a casa partoriscono sole. Caca taca ta ta ta! ta, ta, ta. montagne, cantano le montagne, dissanguano le donne, cantano le donne. I fogli applaudono. Uccidere dovrebbero. Siamo per le nostre uomo. Uccidere dovrebbero. Combattere. Lottando. Vinciello. Donne. Uomini risuscitando eroi sì.